Verso le elezioni politiche del 4 marzo, le iniziative di Potere al Popolo per presentare i candidati, il, eh, il programma a Reggio e a Cosenza gli incontri, vediamo il servizio di Dino Gardi. Un movimento che mette insieme sinistra antagonista, associazioni, comitati civici per chiedere il diritto al lavoro, la redistribuzione del reddito, la lotta alle mafie e alla corruzione, un reale impegno dello Stato contro l'emarginazione sociale, il miglioramento delle condizioni carcerarie. Potere al popolo scegliere di là, alla periferia di Reggio, uno dei quartieri del disagio urbano, per denunciare come gli anni dell'austerità abbiano penalizzato i cittadini con tagli indiscriminati ai servizi pubblici. Non dobbiamo cedere alla rassegnazione, dicono e annunciano un programma. Fatto di cose concrete. Meno tasse per i poveri e più tasse per i ricchi. Eh, la garanzia del, de, dei lavoratori, dei diritti dei lavoratori, il reintegro dell'articolo 18. Quindi politiche alte per il lavoro, non precarizzazione ma sicurezza del, del reddito e del lavoro. Insieme ai candidati locali c'è l'eurodeputata Eleonora Forenza che interviene agli appuntamenti calabresi. Potere al popolo è la vera novità in questa campagna elettorale, eh, una lista e un, una futura forza politica perché continueremo dopo il 4 marzo che intende ridare potere ai cittadini e alle cittadine. Con una disoccupazione, occupazione giovanile al 50% e tanto degrado, la Calabria è un vero laboratorio politico per potere al popolo. Vogliamo mandare un messaggio chiaro, finalmente c'è in campo una sinistra che sta dalla parte dei lavoratori, della maggior parte delle persone normali e la precarietà, eh, le leggi che in questi anni hanno re, ci hanno reso più precari e più poveri non sono naturali, non sono normali, noi andremo nelle istituzioni per redistribuire la ricchezza e eliminare la precarietà.